Niente anni luce per la mia bancarella. Non vi smuovete, non cercate. Per raggiungerla, restare fermi in modo migliore. La merce che offro non è così rara. Tutta raccolta lungo strade da voi percorse, un tempo vostre, sparsa o accumulata in fotoricordo.